Io sto andando a distruggere il vecchio silver button. Ma guarda, secondo me te fa una cazzata. Imprevisto. 4, 5, 6. Imprevisto. Che pareva? è il termine più indicato per descrivere un incidente di percorso torna a 15.000 iscritti ma porca puttana però non è la prima parola che ci viene in mente quando ne abbiamo uno <sussurra> e neanche quando ne abbiamo due vabbè, eh, ma facciamo un passo indietro per chi non mi conoscesse mi chiamo Nico in arte sono Nicolais e sono un content creator uno di quei lavori che fai fatica a spiegare ai boomer il mio scopo con questi video è quello di condividere e dare spunti di riflessione per lasciare qualcosa che sia voglia di fare, incoraggiare, scoraggiare o anche solo stimolare i bisogni. <ride> sì, insomma, faccio video e mi riesce bene a volte. Ah, e aiuto a scuola.net a salvare la vita a milioni di studenti ogni mese e tornando al tema del video vi chiedo, vi siete mai chiesti come mai le sfighe non vengono MAI da sole? Sì, perché non so voi ma con me c'è sempre un imprevisto principale che poi si dirama in tanti piccoli imprevisti che portano all'apocalisse. Ovviamente questo accade se non hai le persone giuste che ti supportano. Eh, e ti supportano. E ti supportano. Come Scuola.net, che mi ha supportato e mi sta supportando con il canale. Senza di loro probabilmente dopo l'attacco hacker sarei tornato a fare il cameriere nel chiosco dove ho lavorato per tre anni. Comunicazione su Instagram, ragazzi io il 30 e il 31, tenetevi liberi perché ci sarà il mio funerale, ok? mi sono trovato a raccontare la differ... a dire, a ra... a spiegare la differenza tra granita e grattachecca a una coppia all'una e mezza di notte se questa è vita, ditemelo voi quale attacco hacker? Ah, vabbè, ve lo faccio breve eh, per una serie di cose che non voglio ricordare il mio canale youtube è tornato sotto i 100.000 iscritti qualche giorno dopo eh, ho scoperto che era stata trasmessa una live dal mio canale youtube dove si consigliava di acquistare una guida per investire in cripto <totipo> <sussurra> <sussurra> <sussurra> Purtroppo non sono riusciti a recuperare gli iscritti, che erano oltre 200.000, ma disiscrive automaticamente gli iscritti dai canali youtube che pubblicano contenuti potenzialmente ingannevoli quindi ho pensato che senso ha avere il premio che youtube mi ha spedito per aver superato i 100.000 iscritti quando non li avevo più no vabbè fermi fermi fermi in realtà non è questo il motivo in realtà il mio canale youtube è tornato a 100.000 iscritti quindi di questo vi ringrazio e youtube mi ha spedito un nuovo premio con tanto di lettera firmata dal CEO di youtube, Sì, vabbè famo finta di credere che la cara Susan abbia firmato per personalmente, ma vabbè. Cosa fare quindi del vecchio premio? Io un'idea l'ho avuta. Perché come sicuramente alcuni di voi, ho capito che ci sono imprevisti che non ti aspetti. Quelli che distruggono non solo i tuoi piani, ma anche... te. E tutti dicono che è con quelli che si cresce, si cambia. Così, visto che YouTube mi ha concesso un nuovo Silver Button Award, ho deciso di regalare quello vecchio alla prima persona che mi ha spinto ad intraprendere la mia avventura su YouTube. una persona con cui purtroppo non parlo da ormai nove anni quanto mi fa incazzare sta cosa se solo avessi dato ascolto alle persone giuste magari avrei impiegato meno tempo a piangermi addosso e più tempo ad affrontare la vita non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai e ti perdo e quello che è stato mi sembra più assurdo